Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta risottata con gorgonzola e mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta, acqua, mascarpone, gorgonzola piccante, parmigiano, pepe, noce moscata, dado bimbi e un pizzico di sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. il dado. Reazione il bimbi per 8 minuti, 100 gradi, velocità 1. A questo punto aggiungiamo la pasta, Amalgamiamo un attimino e la facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, che nel nostro caso è 11 minuti, 100 antiorario, velocità soft. Due minuti prima del termine della cottura, eh, metteremo il gorgonzolo e il mascarpone, il pepe e la noce moscata. Fermiamo i bimbi, aggiungiamo il mascarpone, il gorgonzola, noi stiamo utilizzando un gorgonzola piccante, se voi gradite meno il gusto piccante potete utilizzare un gorgonzola dolce, la noce moscata, il pepe e il sale. Amalgamiamo delicatamente e proseguiamo la cottura per gli ultimi due minuti, sempre 100 gradi, antiorario, velocità soft. La pasta è pronta, impiattiamola e spolverizziamo con del parmigiano. Pasta risottata con gorgonzola e mascarpone Grazie e alla prossima ricetta